Oggi la cosa importante di oggi, molto importante, è quello che può sembrare un, così, non so, una nostra sconfitta, invece no, è la conferma di quello che sosteniamo. Non a caso abbiamo avuto un'assenza un da parte degli organi di informazione, nonostante gli argomenti che abbiamo trattato e abbiamo anticipati. Avevamo annunciato che andavamo a mettere fuori a livello pubblico quello che noi abbiamo già documentato alla magistratura, che sono delle cose gravissime. Bene, evidentemente ci sarà stato il solito ordine di scuderia di disertare. Evidentemente non si vuole ragionare su questa questione, evidentemente ci sono interessi che vanno ben oltre il pubblico interesse, evidentemente abbiamo tutta una serie di conferme abbiamo, a quello che stiamo sostenendo da tempo su questa questione qui specifica e in genere su quello che riguarda il territorio, cioè il territorio non è un qualche cosa che deve essere vissuto, ma deve essere distrutto in ragione del profitto. Quello che sta succedendo in Puglia sta succedendo nel Salento e quello che sta succedendo dappertutto sta succedendo. Il Salento è la punta di questo iceberg, no? dove tutta una serie di fenomeni si sono verificati con i tempi che erano stati perfettamente previsti da questi studi. Però non è che la cosa io si risolve in Salento. Quello che va fatto adesso e che cominceremo a fare è... Eh una campagna di controinformazione in modo che i cittadini siano a conoscenza di quello che è la reale situazione, abbandonare tutta una serie di, uh, di campi di confronto fatui che non hanno portato a nulla e incominciare a, a tirare fuori la verità dico, sulle cose. E quotidianamente... Entriamo in contatto con lavori importanti, con studi importanti che sono stati volutamente messi da parte, dimenticati, lasciati nell'oblio. Eh, perché bisogna andare avanti con la logica di scavare buche e riempirne creare disastro per poterci speculare sopra creare disastro per uh, mandare avanti i finanziamenti creare disastro e la logica della guerra no? lo stesso identico discorso cioè un'economia di guerra distruggere per poi dico, speculare su una uh, distruzione e ingrassare quello che è già grasso il capitale. Grazie. Dunque, sulle questioni ambientali relative al dissesto diciamo, delle falde acquifere nella zona del Salento, abbiamo analizzato tantissimi documenti anche datati di oltre 30 anni che mettevano in allarme sulla situazione di disastro ambientale preannunciato. Le falde, la salinizzazione e l'inquinamento antropico in tutta questa fase, nonostante la normativa ambientale avesse fatto passi in avanti e ci fossero stati ben individuati soggetti attuatori delle azioni di tutela e di salvaguardia del patrimonio idrico del sotterraneo, nulla si è fatto in termini preventivi per poter censire innumerevoli pozzi. Ancora oggi non si ha idea di quanti ce ne siano e è ovvio che ogni eh, azione di tutela che non passa preventivamente dall'andare sul territorio a scovare a imporre azioni di correzione a questo non farà altro che accelerare il disastro già esistente. In sostanza abbiamo raccolto studi Scientifici fatti da organi istituzionali come l'Università, l'ARPA, il CNR e tanti altri in tutta la Puglia, studi degli ultimi 20 anni sui suoli, sui terreni, e sullo stato della risorsa idrica, sulla salinizzazione, un tema drammatico della Puglia, in particolare del Salento, hanno minuziosamente e perfettamente indicato che la desertificazione sarebbe arrivata a causa di quello che avviene sottoterra perché gli alberi si nutrono dalle radici quella è la loro prima fonte e quello che accade negli ultimi decenni sottoterra, sottoterra, c'è cioè una depavorazione della sostanza, dei microorganismi e di tanto altro, è stato il preludio di quello che è accaduto. I microorganismi, tra cui anche la, il batterio della Xylella, che poi alla fine è l'unica che viene ricercata negli ultimi anni, dopo che già erano uscite denunce sui terreni importantissimi su questo che sarebbe poi accaduto, eh, sono solo una conseguenza di, di questo stato di malattia, di debolezza delle piante, e ormai è scientificamente provato e probabile. Potete contattare questo comitato, SMI, unitariosb.com, in cui daremo tutte le informazioni rispetto a questo. E questo è estremamente import importante perché la giusta diagnosi porta alla giusta terapia e per adesso le terapie sono completamente sbagliate perché la diagnosi è stata completamente sbagliata.